Perché una multifattoria invece che un co-working, un altro tipo di spazio di lavoro condiviso? Ehm, perché vi piace di più il concetto di multifattoria invece che il concetto di co-working, che sono due cose differenti. Non c'è eh, niente di sbagliato di male negli altri modelli di spazio di lavoro condiviso. Ehm, semplicemente ciascuna situazione richiede un concetto differente. In alcune situazioni è appropriato aprire un coworking, in alcune situazioni è appropriato aprire un makerspace, in alcune situazioni è appropriato aprire una multifactory. Una multifactory è una buona soluzione quando si voglia realizzare un ambiente eterogeneo, quindi quando ci sia una commistione di lavori molto, molto forte tanto lavori manuali, pratici insieme a professionisti, insieme a piccole e medie imprese, artisti, quindi quando c'è proprio un'eterogenità un, un molto forte. Eh, quando non si voglia avere un gestore dall'altro, quindi a Multifactor è un ambiente di lavoro autogestito e orizzontale. Perciò non c'è un, eh, un gestore top-down che decide cosa succede nel Multifactory, che decide quali attività eh, vengono portate verso l'esterno, ma è una comunità che si autoregola e si autogestisce. Ehm, quando non ci sono degli investimenti possibili all'inizio molto forti. La Multifactory è un ambiente che cresce in maniera organica, quindi parte eh, con pochi interventi e poco per volta, si sviluppa, diventa più bello, e più grande. Altri modelli di intervento invece top down prevedono che all'inizio ci sia qualcuno, un soggetto forte che eh, fa un grosso investimento. Ecco, La Multifactory non è questo, la è un progetto organico che eh, inizia in maniera eh, modesta dal punto di vista degli investimenti e poi poco per volta cresce man mano che trova eh, autonomamente le risorse per poter eh, realizzare gli interventi migliorativi. Chiaramente sembrerebbe che siano tutte rose e fiori, nel senso che eh, un modello che è più economico degli altri, che non richiede un gestore, che non richiede delle, degli investimenti iniziali, eh, sembrerebbe migliore in assoluto. Eh, non lo è. Non lo è. Noi non vogliamo dire e non pretendiamo che sia un modello migliore in assoluto. Perché è chiaro che ci sono anche delle contropartite. È chiaro che il fatto che non ci sia un gestore dall'alto, qualcuno che gestisce tutto, comporta la necessità di avere molta più responsabilità da parte di chi popola la multifattore perché ciascuno dentro è responsabile di fare qualcosa, è responsabile mh, anche solo banalmente di aprire e chiudere le porte o di tenere in ordine la, eh, la cucina comune, eh, magari non di fare le pulizie perché quello viene sempre estern esternalizzato, però ci sono delle responsabilità, eh, è anche responsabili di decidere, di pensare che cosa si farà, a quale fiera partecipiamo, quale evento promuoviamo. Ecco, queste cose qua eh, possono essere molto, molto eccitanti, molto divertenti, molto coinvolgenti, ma chiaramente possono anche essere eh, un impegno eccessivo per qualcuno che invece vuole soltanto avere uno spazio. E questa infatti è la seconda ragione. La Multifactory non è idonea quando ci siano delle realtà, quando ci sono delle aziende che semplicemente vogliono uno spazio. Una Multifactory non è un, eh, un modo per dare via spazi, dare via uffici perché c'è questa componente forte di eh, intervento sulla collettività, di eh, legame con il territorio e quindi, essendo un progetto organico, per la sua natura deve eh, svilupparsi insieme al contesto e dentro il contesto. Se si è in mente di realizzare uno spazio, dove semplicemente c'è qualcuno che arriva, prende, eh, molla di soldi e si prende un ufficio ecco, la multifactor non è la soluzione di drone ehm, il fatto che sia un progetto organico poi certo ha dei vantaggi si parte con degli investimenti bassi eh, si cresce poco per volta ci sono dei miglioramenti sempre visibili ma anche degli svantaggi perché ovviamente eh, all'inizio i primi mesi, i primi anni sarà sicuramente un ambiente meno raffinato, meno pronto, meno finito rispetto ad altri modelli di lavoro e quindi ehm, è chiaro che è uno spazio che è idoneo a chi ama vedere crescere poco per volta le cose intorno a sé non è invece lo spazio giusto se qualcuno eh, si aspetta di arrivare e di trovare tutto pronto, tutto perfetto, tutto che funziona ecco, non molti fatto all'inizio tante cose non funzionano, ma non funzionano perché i problemi si risolvono man mano che si presentano. E questo è uno dei punti di forza che rende eh, sia economica ma anche coinvolgente la multifattore. D'altro lato richiede anche eh, di nuovo come all'inizio un certo eh, spirito di responsabilità ma anche spirito direttamente a parte di chi dentro multifattore eh, viene a lavorare. Controbilanciato chiaramente dal fatto che eh, sarà un ambiente molto più economico sia da gestire ma anche mh, per chi ci viene a lavorare e molto più coinvolgente nel quale tutti quanti possono ehm, dare la propria impronta e mettere qualcosa di proprio.